Buongiorno a tutti e benvenuti alla um, conferenza Food Sovereign Cities, città sovrane del loro cibo. Mi chiamo Giosuè De Salvo e eh, sono coordinatore del Comitato per l'Expo dei Popoli che ha organizzato questa giornata in collaborazione con il Comune di Milano, l'Ufficio di Relazioni Internazionali in particolare e con il Comune di Napoli, l'assessorato, l'attività. Eh, produttive. Expo dei popoli è un coordinamento di 52 associazioni e ONG eh, italiane che in collaborazione con 14 reti internazionali, della società civile, dei movimenti sociali e contadini in particolare, lo scorso 3-5 giugno ha realizzato un forum eh, globale a Milano per dare una risposta alla sfida lanciata dall'Expo ufficiale. La sfida di nutrire il pianeta e farlo in modo sostenibile. 180 delegati da 50 paesi diversi del mondo hanno citato questa sfida mettendo eh, i concetti di sovranità alimentare e di giustizia ambientale al centro della nostra risposta. Un nuovo racconto di relazioni fra produttori e consumatori, un nuovo racconto di relazioni fra città e campagna e un nuovo racconto di relazioni fra genere umano e natura. My presentation is about this alliance between civil society and local government. I think we have a great opportunity, so let's try it. Let's let's try uh, to build a more democratic, just and sustainable food system. Uh, io faccio faccio una premessa. Io sono un ricercatore, lavoro in università, sono un geografo, ma qui rappresento anche le istituzioni che mi hanno chiesto di portare um, di raccontare quello che fanno a Torino. Pensiamo alla ridistribuzione del potere e dei guadagni tra tutti gli attori della filiera, no? quindi eh, ovviando a questa concentrazione in pochi attori, spesso delocalizzati, che guidano le filiere attuali. Una valorizzazione delle risorse locali, economiche e culturali e il tornare a parlare di luoghi del cibo e non solo spazi, perché il sistema agroindustriale convenzionale dominante oggi considera i territori come piattaforme di produzione o di consumo. No? scelte solo in base all'efficienza economica mentre in realtà il cibo e il territorio sono intimamente legati e anzi il cibo è una parte costituente dell'identità del territorio Pourquoi ce n'est pas possibile pourquoi on retrouve des restaurants euh, asiatiques vous trouvez chinois, vous trouvez vietnamien vous trouvez français, vous trouvez beaucoup de restaurants comme ça ma pas Burkinabé parce que on trouve que c'est une sous euh, c'est pas valorisé c'est pas valorisé, c'est local donc quand c'est local c'est négatif quand on parle de souveraineté alimentaire on vous dit mais off oh, il ne faut pas ramener les gens sans ans en arrière c'est un recul la souveraineté alimentaire ce n'est pas euh, une progression on ne va pas de l'avant on retourne en arrière donc il faut leur expliquer les sensibiliser pour qu'on comprenne et qu'on a tout intérêt à aller dans la souveraineté alimentaire le conséquenze delle importazioni dei prodotti sono molto, molto enormi in un paese come il Burkina. Noi, noi diciamo: attention, c'è anche dans les acti, c'è dans les actions qu'il faut commencer a fare quelque chose. Non è soltanto in termini di politica di papier, ma il faut aussi tradurre ça de façon concrète. Buongiorno. Eh, Innanzitutto, porto i saluti del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, oltre che, ovviamente del sottoscritto. Di nuovo il diritto di chi sta dietro ad un prodotto è un diritto che vuol portare davanti a quel prodotto, perché è un diritto essenziale per un mondo diverso ma possibile. Grazie. This is a big thing to do. <laughs> uh, we want to develop up our goals, we have to build more sensitizing, and uh, we want to uh, that the general public think what is behind the products that you consume.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 Uh, finora siamo un totale di 400 milioni di cittadini coinvolti. È indicativo, anche perché, come diceva, come recita un cartello in un community garden di New York, eh, produrre il proprio cibo è un po' come stampare, stamparsi i propri soldi. Grazie mille e a presto.